Buon allora, pomeriggio a tutti, oggi riprendiamo con una parte di teoria sui grafi. Nelle scorse lezioni di teoria avete visto la visita nei grafi, la visita in ampiezza, bread first search, e la visita in profondità, depth first search e farete degli esercizi su questi due argomenti nel prossimo laboratorio, quello di domani oggi invece ci occupiamo di un altro argomento, sempre te teorico che è quello di trovare lo shortest path, ossia il cammino minimo questo argomento tra l'altro ha un sacco di implicazioni pratiche tra cui è l'algoritmo che è alla base dell'algoritmo che cerca il cammino minimo nei, nel navigatore, quindi quando su Google Maps o sul vostro navigatore impostate una destinazione, lui ricava il percorso minimo, quello più veloce, proprio utilizzando questi algoritmi. E tra l'altro è anche alla base di molti algoritmi di routing, quelli basati su Link State, eh, quindi per il routing, come OSPF ad esempio, per la creazione delle tabelle di routing. Quindi. Che cosa intendiamo con il problema del cammino minimo? Se abbiamo eh, un grafo, come quello visualizzato in questa slide, questo è un grafo orientato e pesato, e ci chiediamo se vogliamo partire da S ed andare in, in V, nel nodo V, quale cammino dobbiamo percorrere tra tutti quelli disponibili, tale per cui la somma dei pesi degli archi sia la minima Vediamo che abbiamo diverse possibilità, ad esempio potremmo andare da S a U e da U a V, e in questo caso la somma dei pesi sarebbe 9. Un altro cammino possibile, ad esempio, è quello che parte da S, va a U, poi da U va a X e da X va a V. E in questo caso la somma dei pesi è 3 più 1 più 4, che quindi vuol dire 8, e quindi questo cammino è migliore di quello precedente ma non è detto che sia il migliore in assoluto. Non vogliamo risolvere questo problema a mano, vogliamo degli algoritmi che ci supportino. Quindi, qual è eh, l'iter che vedremo oggi, le, alcune definizioni, e poi i tre algoritmi che sono quelli di Floyd-Warshall, Bellman ford ed Dijkstra. Sono i tre più famosi che tra l'altro sono anche tutti e tre disponibili nella libreria JGraphT. Quindi vediamo alcune definizioni. Consideriamo il caso più generale, quello di un grafo orientato e pesato. Questo è il caso più generale perché poi quello del grafo undirected, quindi non orientato e non pesato, sono di fatto dei sottocasi di questo. E definiamo una funzione W di P che definisce il peso del cammino. E questo peso come viene calcolato? Come la somma del peso di ciascun arco che costituisce il cammino. Perché il cammino di fatto è una sequenza di archi. Quindi se io ho questa funzione V che mi restituisce il peso di un cammino, posso semplicemente sommare i vari pesi e trovare quello minimo. Il cammino minimo tra un vertice U e... Ehm, un vertice V è appunto il cammino minimo del percorso che collega il vertice U con il vertice V. Fate attenzione che però per esserci un percorso U e V devono essere nella stessa componente connessa del grafo. La stessa componente connessa del grafo significa che la stessa porzione di grafo in cui i nodi sono raggiungibili tra loro. E si parla, un piccolo, vi ricordo che si parla di componente connessa per un grafo non diretto, invece per un grafo diretto si parla di componente fortemente connessa, se seguiamo la direzione degli archi, e debolmente connessa se invece non seguiamo la direzione degli archi. E il peso del short spot, del short spot è rappresentato da questa funzione delta di uv, uv sono i nodi sorgente e destinazione, e se non è possibile dal vertice U raggiungere il vertice V, diciamo che questa distanza è infinita. Abbiamo due tipologie di algoritmi. Abbiamo gli algoritmi che si chiamano single source e quelli che si chiamano all pairs. Qual è la differenza? Nel single source eh, gli algoritmi trovano semplicemente il cammino minimo tra, U, tra un vertice U e un vertice V di fatto considerano un solo vertice come sorgente. Poi vedremo che in realtà il single source quello che fa è calcolare il cammino minimo con tutti, a partire da un vertice sorgente con tutti gli altri vertici del grafo, perché questa è una condizione necessaria per trovare il cammino minimo per un particolare vertice. Però quello che lo distingue è il fatto che parta da un singolo vertice. Se invece vogliamo trovare tutti i possibili cammini minimi, tutte le possibili coppie, allora abbiamo bisogno di un altro tipo di algoritmo, che è quello che si chiama all pairs. Notare che ovviamente potremmo benissimo applicare un single source iterativamente più e più volte per ogni coppia, diciamo per ogni vertice, neanche per ogni coppia, perché abbiamo detto che è dato un vertice e poi lo calcola, calcola il cammino minimo con tutti gli altri vertici. Quindi, potremmo semplicemente iterare per ogni vertice e applicare un single source ma siccome sono già disponibili gli algoritmi all pairs non dobbiamo neanche fare questo. E Parlando di un cammino minimo, di quali informazioni realmente siamo interessati? Siamo interessati al valore, quindi al peso totale del cammino minimo e siamo interessati al cammino effettivo, cioè qual è la sequenza di nodi che devono essere attraversati per raggiungere un particolare nodo destinazione. Quindi, questo è eh, l'esempio di prima, che abbiamo già visto, stesso grafo. Eh, ci, ci domandiamo, qual è la struttura dati che ci permette di salvare questa informazione? perché abbiamo bisogno di salvare l'informazione sul peso dell'arco e l'informazione su qual è il nodo precedente ad un nodo X, ad un nodo V, che ci permette di raggiungere quel nodo V. E una delle strutture dati che ci viene più comodo utilizzare è un dizionario, che per ogni vertice ci dice qual è il peso che è necessario per raggiungere quel vertice, a partire dal nodo precedente, e qual è il nodo precedente che ci permette di raggiungere questo vertice V. Quindi due informazioni, il peso e il vertice precedente, che ci permette di raggiungere questo nodo V. Fate attenzione che però c'è il caso, il caso dei multigrafi. Il multigrafo si, si definisce come un grafo in cui due nodi sono connessi da più archi. Nel caso di un multigrafo non basta salvare l'informazione su qual è il vertice precedente a V, Serve anche, bisogna salvare l'informazione anche di qual è il particolare arco che dobbiamo considerare per raggiungere v se non ce nè di più ogni arco potrebbe avere un peso diverso quindi dobbiamo veramente sapere qual è l'arco preciso e quindi qui vediamo il dizionario in forma estesa vediamo che abbiamo due funzioni la funzione pi greco e la funzione eh, delta la funzione pi greco mi dice per ogni nodo Qual è il precedente? Quindi, se itero su questa tabella vedo che il nodo U per raggiungere il nodo U devo, nel nodo, devo partire dal nodo S per raggiungere il nodo X, devo partire dal nodo U, per aggiungere il nodo V devo partire dal nodo X e per raggiungere Y devo partire da V. Se il ripercorro vabbè, a partire da Y, che è il nodo di destinazione, il dizionario, ottengo il cammino perché ottengo v, da v ottengo x, da x ottengo u, da u ottengo s, che è il nodo sorgente, perché s e y erano i miei erano mie sorgenti di destinazione. E oltre all'informazione su qual è il nodo precedente, ho anche l'informazione sul peso. In particolare, il peso per raggiungere y è 10, il peso per raggiungere v è 8, e così via. Quindi vediamo un esempio. Per raggiungere U il peso è 3. Infatti da S a U il peso è 3. Per raggiungere X il peso è 4. Perché è 4? Perché è 3 più 1. Perché per raggiungere X devo passare da U. Per raggiungere V devo passare da X. E il peso è 8 perché è 3 più 1 più 4. Infine per raggiungere Y devo passare da V e quindi il peso è 3 più 1 più 4 che fa 8, più 2, e siamo a 10. Quindi vedete che abbiamo queste due funzioni che ci dicono una è il peso per arrivare a quel nodo e l'altra qual è la sequenza di archi, la sequenza di nodi che dobbiamo percorrere per ottenere il cammino. Rimane però sempre la domanda su come facciamo a trovare queste tabelle, Potremmo, non vogliamo cercarle sicuramente a mano. Abbiamo, facciamo alcune considerazioni, in particolare eh, se abbiamo un percorso P1 che è il percorso minimo, il cammino minimo tra un vertice U e un vertice V1 e poi abbiamo un altro percorso P2 che è il cammino minimo tra U e V2 e diciamo che un certo vertice V è compreso sia nel cammino di P1 e di P2 Diciamo che il valore della funzione pi greco di v, ricordiamoci che pi greco è la funzione che mi dice qual è il nodo precedente a pi greco, a v, qual è il nodo precedente per arrivare in v, vediamo che il valore di questa funzione, il valore di output, non dipende da p1 e da p2, è lo stesso. E questo perché, dato una sequenza, questa sequenza è già la sequenza ottima, ossia, siccome dico che per arrivare in y non devo passare da v, e, eh, diciamo, è dato per scontato che per arrivare a v il cammino sia già ottimo. E allo stesso modo, stesso modo per arrivare a x, il cammino partendo da s sia ottimo. Perché, diciamo, questo cammino, questo cammino minimo, si costruisce in modo incrementale. Prima calcolo il cammino minimo per i nodi vicini e poi pian piano posso calcolare il cammino minimo per i nodi sempre più lontani, perché quelli più lontani di fatto si basano su quelli più vicini. Quindi quello che ci dice questo lemma è che il vertice precedente, dato un determinato vertice, non dipende dalla destinazione finale. Quindi dato un vertice sorgente, uno dei vari vertici che attraversiamo per arrivare alla destinazione ha un precedente a sua volta che non dipende da dove dobbiamo andare, perché ottimizzare il cammino fino alla destinazione significa anche ottimizzare il cammino per tutti i nodi intermedi. Questa è una formulazione matematica, semplicemente ci dice che, dato un cammino minimo, questo cammino minimo possiamo considerarlo come un sottografo, Sottografo in particolare è come un albero, potremmo considerarlo. Quindi, eh, questa sequenza di, di, di archi di fatto identificano, sono, possono essere benissimo visti come un grafo, un grafo che è minimamente connesso, perché basta eliminare un arco e il grafo non è più, fatto, non è più costituito da un'unica componente connessa. Quindi questa formulazione ci permette di dire che possiamo considerare il cammino minimo come un sottografo, un sottografo del grafo di partenza. E perché ci interessa questo? Perché ricordatevi un caso speciale, il caso della visita in ampiezza, la BFS. Nella BFS, vi ricordate, voi siete già in grado di trovare il cammino minimo su un grafo che però non deve essere pesato quindi se il grafo non è pesato quindi è un caso estremamente semplice però se il grafo non è pesato voi siete comunque in grado di trovare il cammino minimo tra un vertice di partenza e tutti gli altri che vengono incontrati durante la visita appunto perché la BFS procede in modo incrementale ogni volta aggiunge più uno, cioè si considera i nodi che sono distanti un arco in più rispetto a quello sorgente e questo permette di ottimizzare anche di sapere in modo ottimale come raggiungere ciascun nodo c'è però un caso particolare in cui questi algoritmi eh, faticano proprio a dire, non funzionano o falliscono che è quello dei cicli e dei cicli negativi vediamo un esempio in questo caso, se volessi trovare il cammino minimo che va dal vertice S al vertice G, potrei passare ad un certo punto da E o da F. E vediamo che E e F sono collegati da due archi che determinano un ciclo, quindi da E posso andare da F, a F e da F posso andare ad E. Quindi un possibile cammino che collega S con G è di sicuro quello che va da S a E, da E a F e da F a G e questo cammino ha un peso che è 2 più 3 5, 5 più 7, 12 però mi chiedo ma se torno indietro ho, dei pesi, ho un peso negativo quindi questo mi permette di abbassare il costo ero a 12, meno 6 vado a 6 ma perché una sola volta? facciamolo due volte e quindi vado a 0 e così via e se itero, in realtà non, non c'è mai una, un termine, perché potrei iterare su questo ciclo un numero infinito di volte, ed è appunto quello che ottengo come cammino minimo. Il cammino minimo ha peso meno infinito. E quindi vedo che il mio algoritmo per la ricerca dei cammini minimi fallisce nel caso in cui abbia dei cicli negativi. Cicli negativi che cosa significa? Che esiste un ciclo per cui uno degli archi ha peso negativo. Quindi convenzionalmente si dice che in questo caso il percorso ha peso meno infinito. E, vabbè, questa è la soluzione, vediamo che ad ogni nodo viene associato un peso e a quelli con un ciclo negativo viene associato un peso meno infinito. In questo caso, qua invece, non c'è un ciclo negativo perché 6-3. Da come somma 3 e quindi non abbiamo un ciclo negativo, abbiamo un ciclo positivo. Un'ulteriore un considerazione: quindi, prima abbiamo detto che ciascun vertice aveva un precedente, e ciascun vertice nello short-speed, nel cammino minimo, aveva un precedente che era indipendente dal nodo di destinazione. Adesso abbiamo un secondo lemma, una seconda considerazione. Questo dice che, dato una sequenza di vertici che vanno da 1 a K che rappresentano il cammino minimo tra il vertice v1 e il vertice vk. In questa sequenza di vertici possiamo identificare una sottosequenza i e j, con i compreso tra 1 e j e j compreso tra i e k, e questa sottosequenza che, che comprende i vertici v1, vi più 1 fino a v di j, è comunque un, un sottocammino minimo. Quindi, attenzione, abbiamo un cammino minimo e abbiamo detto che qualsiasi sottosequenza di questo cammino minimo è ancora un cammino minimo. E questo è molto interessante perché ha un corollario che poi verrà utilizzato di fatto da tutti gli algoritmi che implementano la soluzione al problema del cammino minimo. E questo corollario ci dice che se consideriamo un cammino tra il nodo S e il nodo V lo possiamo, considerare come, lo possiamo spezzare in due parti, come il cammino che va da S a U e U a V, dove U e V è l'ultimo segmento di questo cammino. E diciamo che il peso di questo cammino che va da S a V è dato dalla somma del peso del cammino minimo che va da S a U più il peso che va da U a V. Non stiamo dicendo nulla di nuovo, semplicemente è la somma del percorso fino al penultimo nodo più il peso dell'arco che collega il penultimo nodo con l'ultimo nodo. Ma perché questo è interessante? Perché se sfruttiamo la disuguaglianza triangolare, che di fatto ci dice che la distanza tra due punti deve essere ehm, minore o uguale alla distanza considerando un terzo punto, se sfruttiamo questo corollario, quello che eh, otteniamo è che alla fine dobbiamo semplicemente cercare un vertice U' che, spezza, che spezzi in qualche modo questo percorso in modo tale da ottenere l'uguaglianza, non solo più la disuguaglianza, vogliamo l'uguaglianza, cioè vogliamo la combinazione di quei due segmenti di, i cui pesi sommati diano il minimo percorso Possibile, diano lo short spot quindi cosa fanno questi algoritmi? si basano su un concetto che si chiama rilassamento ossia assegnano dei pesi iniziali che vengono salvati in un vettore D notate che il vettore D è leggermente differente da delta perché delta è la soluzione ottimale invece D è la soluzione corrente un po' come negli algoritmi ricorsivi c'è cioè la soluzione ottimale che è quella finale c'è cioè la soluzione corrente che è quella che andiamo a modificare D è la soluzione corrente, delta è quella finale e noi vogliamo ottimizzare i pesi di U in modo tale da ottenere l'uguaglianza a partire dalla disuguaglianza di prima e come funziona? funziona questi algoritmi funzionano perché che c'è una fase di inizializzazione in cui questo vettore D in cui abbiamo due vettori, il vettore D e il vettore Uh, greco il vettore D ci indica il peso cioè il peso per arrivare a quel nodo e diciamo che tutti i nodi vengono inizializzati con un peso meno in, in, di infinito cioè, ossia sono, eh, hanno un peso infinito per raggiungerli quindi è il massimo peso possibile che quel nodo può, può ricevere è una fase di inizializzazione e poi diciamo che il precedente di ciascun nodo e, e nil nullo. Quindi abbiamo inizializzato nel modo più conservativo possibile. Massimo peso e nessun nodo per raggiungere quel vertice considerato. Poi quello che facciamo semplicemente, è semplicemente trovare tutte le combinazioni U di eh, vertici U possibili, tale per cui il peso per raggiungere V è dato dal peso per raggiungere U più quell'ultimo segmento tra U e V l'ultimo segmento tra U e V è fisso perché è il peso dell'arco che collega U con V ma quello che può cambiare è il peso per raggiungere U ed è quello che noi dobbiamo ottimizzare per cui il rilassamento quello che fa è iterare più volte l'algoritmo per trovare qual è il peso ottimale per raggiungere U tale per cui possa anche ottimizzare il peso per raggiungere V se ottimizzo U, che è il vertice precedente a quello per raggiungere V, sto ottimizzando anche V. Devo solo iterare tante volte per ottimizzare questi pesi. Quindi vediamo un po' un esempio pratico. Diciamo che il peso per raggiungere il vertice U è pari a 5. Mi chiedo... Il, vertice, il peso invece per raggiungere il vertice V, quant'è? Questo peso è 9. Posso rilassarlo? È 9 perché esiste un qualche cammino che arriva in V, non è detto che passi da U. Esiste un qualche cammino che arriva in V che eh, ha assegnato questo, questo, questo peso a V9. Ricordiamoci che stiamo considerando una sorgente S, questa sorgente è fissa sempre, non cambia. E poi abbiamo un peso per raggiungere U pari a 5. Possiamo ottimizzare il peso di V? Sì, perché se io considero il peso per arrivare in U, che è 5, più 2, che è il peso che, co che collega U a V, ottengo un peso pari a 7 per raggiungere V. E quindi quello che ho fatto si chiama rilassamento. Ho rilassato il peso per raggiungere V. iterando più e più volte tutto questo procedimento, posso ottenere il cammino minimo per raggiungere da un nodo S il nodo V. Ci sono ovviamente anche dei casi in cui questo non è possibile. Si arriva a un certo punto in cui non si può più ottimizzare. Perché? Perché il peso per raggiungere U è 5. Il peso dell'arco che collega U con V è 2. Il peso per raggiungere V è 6. 5 più 2 fa 7 7 è maggiore di 6 e quindi il concetto del rilassamento spiegato prima non funziona più perché il V è già ottimizzato ehm, quindi questa è la formulazione del rilassamento quella che abbiamo visto prima ehm, vabbè, l'unica cosa che dobbiamo considerare, ricordiamo, ricordiamoci che non ci devono essere cicli negativi, questa è sempre la formulazione matematica. Allora, come si, quali sono gli algoritmi per trovare lo short spot? Ci sono differenti algoritmi, ce ne sono tre, noi ne vedremo tre, tutti si basano sul concetto di rilassamento, quello che cambia è l'ordine con cui i vari vertici vengono visitati, il modo in cui si cicla su questi vertici anche sulla base delle assunzioni che ciascun algoritmo fa. E per questo cominciamo da Freud warshall Freud warshall è un algoritmo di tipo APSP, quindi calcola tra tutti i nodi, per tutti i nodi, qual è il cammino minimo per raggiungere tutti gli altri. Quindi non è un single source ma è un all-pets, calcola tutti i possibili percorsi. Tralasciando un po' di dettagli, come funziona, qual è il cuore dell'algoritmo? È un ciclo, un ciclo triplicamente annidato, cioè tre cicli, uno annidato dentro l'altro, dove si itera sui vertici. Quindi, questo algoritmo non dipende dal numero di archi, ma dipende unicamente dal numero di vertici. In particolare, nel primo ciclo itero su t, nel secondo itero su u e nel terzo itero su v. Ma il cuore dell'algoritmo è questa istruzione, che mi calcola la lunghezza, la nuova lunghezza, e mi chiede, in particolare dice: la nuova lunghezza è pari alla lunghezza che unisce u con t, più quella che unisce t con v. E poi si chiede. Questa nuova lunghezza è minore della lunghezza che unisce U con V, cioè passare da T è un vantaggio? Se è un vantaggio aggiorno i pesi e aggiorno il precedente. Ripetendo tutto questo ciclo per tre volte in modo ogni dato, mi permette di ottimizzare lo short aspect di tutti i possibili percorsi tutti i possibili short aspect ovviamente ha una complessità qual è la complessità? in questo caso di un ciclo annidato è semplice da calcolare è v perché bisogna iterare v volte per ogni iterazione di v volte bisogna iterare altre v volte e poi bisogna iterare ancora altre v volte quindi vuol dire v al cubo è un algoritmo che è polinomiale non è esponenziale quindi non è eh, così intrattabile, però non è neanche un algoritmo ottimale se il numero dei vertici è elevato, perché comunque è un V al cubo. Quindi il numero di operazioni che fa è proporzionale al numero di vertici al cubo. Alla fine quello che permette di ottenere eh, è questa matrice, che è la matrice dei pesi ossia per ogni coppia, eh, considera ogni coppia di eh, vertici e associa come valore della matrice il peso necessario per collegare quei due vertici. Fate attenzione che la matrice non è simmetrica, in questo caso, perché stiamo considerando una, un grafo orientato. Se il grafo fosse stato non orientato, allora la matrice sarebbe stata simmetrica. Quindi semplicemente l'output di questo algoritmo è questa matrice in cui è possibile calcolare il peso necessario per collegare un vertice eh, sulle colonne con un vertice sulle righe. Abbiamo detto che siccome ha tre cicli dati, la complessità è 1 grande di V al cubo quindi proporzionale al numero dei vertici al cubo. Ovviamente c'è l'implementazione in JGraphT, ma la vedremo nell'ora successiva. Poi abbiamo l'algoritmo di Bellman-Ford, che è un'alternativa. L'algoritmo di Bellman-Ford in realtà calcola l'SS, cioè il single source short spot, quindi dato un nodo sorgente, Calcola il cammino minimo che collega quel nodo con tutti gli altri. A differenza di prima, venivano calcolati tutti i cammini minimi per tutti i nodi con tutti gli altri, mentre qui calcola, calcola il cammino tra un nodo e tutti gli altri. Perché anche se volessi calcolare il cammino tra un nodo e un altro, dovrei passare per tutti gli altri comunque, per essere sicuro di aver calcolato quello ottimale. Si basa ovviamente sul concetto di rilassamento che abbiamo visto prima, e non funziona in presenza di cicli negativi ed è tra l'altro in grado di eh, fare detection di questo problema cioè se nel grafo è presente un ciclo negativo l'algoritmo se ne accorge e ritorna un errore, un'eccezione nel caso di Java e ha una complessità o grande di v per e quindi attenzione alla differenza rispetto a prima prima avevamo una complessità di v al cubo con una complessità di v per e dove v è la cardinalità è il numero di vertici ed è, è il numero di archi. Quando è che è utile questo, applicare questo algoritmo? Quando la, cardinalità del numero di archi, quando la cardinalità degli archi è bassa. Ci sono alcuni grafi, si chiamano grafi sparsi, dove la densità degli archi è bassa, dove ci sono pochi archi che collegano le varie coppie di vertici. Eh, come esempio pensiamo a... All'esempio del grafo stradale, se vogliamo rappresentare una, una piantina, una mappa sotto forma di, di grafo, abbiamo una, un numero di archi che è basso, perché ovviamente c'è un collegamento locale tra, tra i nodi non, non. Ciascun incrocio collega i nodi vicini, degli incroci vicini, ma non vengono collegati gli incroci lontani e quindi il numero di archi basse è proporzionale al numero di vertici e quindi, ad esempio, nel caso di un grafo stradale la complessità è circa il numero dei vertici al quadrato quindi v al quadrato, è proporzionale a v al quadrato eh, di nuovo senza entrare nel dettaglio dell'algoritmo eh, quello che è l'istruzione chiave è questa, ossia la distanza per raggiungere v a un certo punto c'è un if in cui si chiede se la distanza per raggiungere v è maggiore alla distanza per raggiungere u più il peso dell'ultimo arco che collega u con v. E se questo è maggiore, allora la distanza per allora d con v viene aggiornato a d con u più v con u e v. In pratica c'è questo... questo eh, concetto di rilassamento che viene applicato più e più, più, più volte cioè mi chiedo se per raggiungere un vertice non è meglio passare da un altro vertice l'ultimo algoritmo quindi ricapitolando ehm, Floyd, eh, Belman Ford Dijkstra il primo complessità ehm, v al cubo secondo v per e e questo, l'algoritmo di Dijkstra vediamo che avrà complessità inferiore perché Vabbè, innanzitutto Dystra, questo signore qui in basso ha eh, creato una nuova variante dell'algoritmo eh, single source short sped facendo però un'assunzione che, ossia ehm, che questo algoritmo non deve, non deve avere questo algoritmo si applica in tutti i casi in cui il gra nel grafo non ci sono archi a peso negativo. Altrimenti l'algoritmo fallisce. Però in un sacco di casi pratici non ci sono archi a peso negativo. Anche perché riflettiamo su cosa significa il peso negativo. Significa che non c'è più una funzione di costo ma c'è un bonus associato a quel percorso. Quindi se questo grafo rappresentasse eh, non so, le rotte degli aerei quel peso negativo significherebbe che voi verreste pagati piuttosto che <ride> doveste pagare il biglietto. E ovviamente se ci pensate è raro il caso in cui ci sia un'applicazione pratica che dia dei bonus piuttosto che eh, vi faccia pagare un servizio. E per questo è il motivo per cui Dice trova un sacco di applicazioni pratiche e proprio questa assunzione di non avere degli, degli archi negativi con peso negativo, permette di abbassare la complessità, eh, se salto un po' di slide in cui viene, viene mostrato l'esempio, permette di abbassare la complessità a O grande di E più V al quadrato. Ma siccome eh, uno dei concetti chiave di questo algoritmo è quello di eh, iterare, sui nodi in base alla loro vicinanza con il nodo sorgente, cioè, inizialmente quello che fa è ottimizzare i nodi vicini prima di ottimizzare quelli lontani, perché se ci pensate è inutile ottimizzare un vertice che si trova lontano, quindi con diversi nodi intermedi rispetto al nodo sorgente, perché se parto ad assegnare una, una, un peso a questo vertice lontano e poi ottimizzo i vertici vicino, dovrò applicare di nuovo il concetto di rilassamento più e più volte fino a quando alla fine ottimizzerò il peso finale del nodo lontano quindi è meglio ottimizzare subito i pesi dei nodi vicini e poi pian piano allontanarsi questo che viene fatto all'interno di questa coda perché contiene una coda, viene definita una coda Q la coda è una struttura dati che verrà introdotta la prossima settimana comunque Vedetela come un array con all'interno un qualche ordinamento che può essere l'ordinamento di arrivo oppure un ordinamento imposto all'interno della coda come un ordinamento eh, crescente o decrescente. E siccome questa coda è ordinata sulla base della minima distanza, perché vedete che ad ogni passo viene selezionato E che appartiene alla coda in base alla minima distanza, noi sappiamo che eh, esiste un lower bound, esiste un... Um, una minima complessità per gli algoritmi di ordinamento e questa è n log n. Quindi questo v al quadrato in realtà si può trasformare in un n log n se il numero di se l'algoritmo di ordinamento viene implementato in modo un po' efficiente. Quindi la complessità non è più e più v al quadrato ma in realtà è e più v log v v per log v. Quindi, eh, ricordiamoci che quando c'è un più dobbiamo considerare il, il costo maggiore. Dipende qui dalla densità del grafo, perché se il grafo è molto denso, quindi vuol dire che tutti i vertici sono collegati tra di loro, è possibile che questo e sia proporzionale a v al quadrato. E in questo caso otterremo una complessità simile a quella dell'altro algoritmo. Ma se il, il, il grafo è sparso, abbiamo una complessità, ad esempio se consideriamo di nuovo un grafo stradale, dove il numero E è, è proporzionale a V, abbiamo che la, complessivamente la sua, il suo costo è pari a V più V per log V. Quindi alla fine è un algoritmo che tutte le volte in cui non abbiamo un peso negativo sugli archi dobbiamo considerare. Quindi questa è la prima scelta, a meno di non avere un, ehm, un problema relativo ai pesi. Se i pesi sono negativi dobbiamo andare su un altro tipo di algoritmo. E così ot ho eh, ottimizzato alcune volte che conviene utilizzare una strategia di tipo SS, quindi... Eh, di single source anche per calcolare eh, tutti i path, gli all path quindi al posto che utilizzare l'algoritmo di Floyd Marshall potremmo utilizzare quello di Dijkstra iterato sui, sui V vertici ottenendo una complessità totale V per V per log V che significa V al quadrato per log V che se ci pensate è inferiore a V al cubo rispetto all'algoritmo, quello di Floyd-Warshall quindi in base al tipo di grafo in base al peso e in base a quello che volete ottenere abbiamo tre diverse scelte Bellman-Ford, Floyd-Warshall ed Aistra quali sono, come dicevo, alcune pratiche e applicazioni quello del, del calcolo del, del cammino più veloce per raggiungere un determinato luogo su una mappa quindi pensiamo a Google Maps o altro oppure a quello del routing che serve per ottenere le tabelle le entry, serve per popolare le entry nelle tabelle di routing per il, che è il sistema alla base di internet ehm uh, da notare che i vari corollari che abbiamo visto, quindi il fatto che questo short spot possa essere creato in modo incrementale, ossia eh, se per andare da un logo A a un logo V devo passare da un logo X per forza, posso risfruttare il calcolo, di un precedente tra a e il calcolo della distanza tra A e X per calcolare quella tra X e V e poi calcolare quella tra X e V, e ottenere la, il, peso, il cammino minimo complessivo tra il vertice di sorgente e quello di destinazione. E questo, questa serie di ottimizzazioni viene effettivamente fatta sia dal navigatore che da Google Maps, e questo vi permette di ottenere una risposta velocissima eh, quando cercate un cammino minimo. Eh, di nuovo qua ci sono un po' di slide che mostrano come funziona l'algoritmo di Diestra, Vedete che lavora in modo iterativo sempre sui nodi, a partire dai nodi più vicini, pian piano poi considera i nodi più lontani, e alla fine avete questa tabella di riepilogo. Abbiamo questa tabella di riepilogo che vi elenca per ogni tipo di algoritmo la sua complessità. Quindi, abbiamo Floyd-Warshall, che è una complessità V al cubo, bellman ford V per E, Dijkstra E più V per log V con la limitazione che tutti quanti non devono avere cicli negativi tranne Dijkstra che non deve avere archi a peso negativo. Tra l'altro ci sono due versioni repeated Bellman-Ford e repeated Dijkstra perché siccome questi sono single source, per farli diventare di tipo AP bisogna iterarli su tutti i vertici. Questa iterazione viene proprio espressa da questa parola repeated, cioè l'applicazione ripetuta dell'algoritmo single source l'ultimo c'è cioè un caso particolare come ho già detto prima nel caso di un grafo non pesato potete eh, se cercate il cammino minimo su un grafo non pesato potete benissimo fare la ricerca in ampiezza la bread first search e questa la BBFS ha una complessità che è pari a V più E quindi se vedete è la minore tra tutte però ha una forte limitazione che è quella di avere un grafo non pesato mentre in realtà nella pratica nella maggioranza dei casi avremo dei grafi pesati avete delle domande? Su, per la parte di T la vediamo sulla libreria avete direttamente sulla libreria avete delle domande? Si guarda questa parte teorica, sui cammini minimi, tutto chiaro, anche sui grafi in generale. Ok, quindi adesso ci domandiamo come implementa JGraphT questi algoritmi. Allora, prima di tutto siamo fortunati perché JGraphT fornisce l'implementazione di tutti questi algoritmi, Allora, Se andiamo nella documentazione, basta scrivere floyd -j -graph T su internet, vediamo che c'è questa classe che si chiama Floyd-Warshall Shortest Path. E' molto importante secondo me è quello che c'è scritto nella descrizione qui: ossia, dice che trova tutti gli, i cammini minimi, questo l'avevamo già detto, in un tempo che è n al cubo, dove n è il numero di vertici, noi l'abbiamo chiamato v è la stessa cosa, quindi V al cubo, N al cubo è la stessa cosa fate attenzione che però durante al momento di costruzione, quindi quando viene chiamato il costruttore non, non viene fatta nessuna computazione cioè, l'algoritmo non viene fatto girare quando create la classe, ma quando chiamate uno dei metodi di questa classe, questo è anche importante perché molte volte nel flusso dell'applicazione bisogna capire dove siamo disposti a attendere e dove non siamo disposti a attendere. Ad esempio, quando si carica l'interfaccia grafica, è brutto fare, iniziare la computazione del calcolo delle distanze eh, minime, del dei cammini minimi, perché altrimenti l'interfaccia grafica non, è, non viene neanche visualizzata e quindi non si capisce se il nostro programma sta funzionando o meno. Quindi, in questo caso, sappiate che bisogna chiamare uno di questi metodi come GetPath oppure get path weight tra un sorgente e destinazione ma in realtà lui nell'implementazione sottostante non calcola soltanto il path tra sorgente e destinazione ma, ma tra tutte le coppie anche se poi vi restituisce il peso di quel, di quel particolare cammino minimo ma in realtà lui li calcola tutti Altra cosa da notare importante, quindi per ottenere il peso è semplice, basta, ottenere, basta chiamare questa funzione getPathWeight, ma per calcolare invece il eh, path, per sapere effettivamente qual è la sequenza di nodi e di archi che devono essere attraversati per raggiungere il vertice di destinazione, chiamiamo questo metodo getPath che restituisce un graphPath. E graphPath di fatto non è nient'altro che che permette di ottenere al suo interno un wrapper su una lista quindi possiamo benissimo come al solito iterare questa lista quindi se chiamiamo la funzione get edge list o vertex list possiamo iterare sulla lista che costituisce questo, questo path questo percorso ma perché non ottenere direttamente una lista? Questo è un wrapper perché il path, se ci pensate, è l'unione di diverse cose, l'unione della lista dei vertici, l'unione della lista degli archi, e poi abbiamo implementazioni differenti a seconda che il grafo sia diretto, non diretto, pesato, o non pesato, multigrafo, eccetera. Quindi questo ci permette di astrarre tutta questa complessità, ci viene ritornato un oggetto graph path su cui noi iteriamo. Questo lo dico, perché poi al laboratorio eh, ci c'è sempre un po' di confusione su come iterare sul risultato. Quindi. Ah, ultima cosa in generale fate attenzione a utilizzare questo algoritmo perché essendo o grande di n al cubo è comunque abbastanza eh, pesante siccome noi utilizziamo grafi con migliaia di nodi potrebbe richiedere diverso tempo per convergere per trovare la soluzione Bellman-Ford invece lo short spot dato un, un vertice sorgente e tutti gli altri vertici nel grafo pesato supporta negative edge weights quindi supporta archi con peso negativo questo lo ripeto giusto per essere chiaro però ovviamente i cicli negativi non sono, eh, non sono supportati dall'algoritmo e ha come complessità o grande di E per B questo l'abbiamo già visto come si crea? posso creare lo shortest path su un grafo quindi semplicemente costruisco una nuova istanza all'oggetto e poi dopo chiamare il metodo find path between eh, tra eh, Qui devo rispecificare il grafo, quindi dipende da come ho costruito l'oggetto. Se non l'ho specificato devo rispecificarlo, quindi graph, devo rispecificare il grafo, il vertice sorgente il vertice di destinazione, altrimenti direttamente chiamo il metodo getPath o getPathWait come prima. Quindi se già gli dico calcola lo shortest path su questo grafo, costruendolo così, poi posso direttamente chiamare getPath o getPathWeight getPath come prima mi ritorna un graphPath su cui posso iterare sui vertici o sugli archi e l'ultimo è il Diestra path, ehm, che è un'implementazione dell'algoritmo che abbiamo visto prima e quello che devo fare semplicemente è creare un oggetto eh, Diestra path, passandogli il grafo e poi chiamare getPath, passandogli un sorgente e una destinazione. Quindi vediamo che sono tutti eh, abbastanza semplici da utilizzare. Facciamo, direi, cominciamo allora un esercizio un pochino complesso in cui vediamo come calcolare il cammino minimo. L'esercizio carino su cui calcolare i cammini è sempre quello dei voli. Per questo ho creato su GitHub un repository che si chiama Flights, quindi per favore fate il clone, di, il clone di questo repository così iniziamo a lavorarci. Allora, questo repository si basa su un database che si chiama OpenFlights. Database, tra l'altro, è scaricato da internet quindi lo potete trovare, è abbastanza grosso e contiene. Uh, tutte le rotte sto cercando se da qualche parte ho... uh. allora, questo è tra l'altro tratto anche da un tema, usato un tema di esame due anni fa e questa è la struttura del database vedete, Dire di sì. Cioè, ci sono tre tabelle, la tabella airport, la tabella route, e la tabella airline, quindi gli aeroporti ovviamente indicano gli aeroporti, le rotte sono le rotte percorse da ciascuna airline e collegano due aeroporti, un aeroporto di partenza ed uno di destinazione. Quindi riguardo all'aeroporto abbiamo delle informazioni come l'ID dell'aeroporto, il nome, la città, il paese, il dicao, latitudine, longitudine, eccetera. Poi abbiamo delle rotte che sono identificate da un airline ID perché sono relative ad una compagnia aerea e eh, hanno un aeroporto, di, un aeroporto sorgente e un aeroporto destinazione. Quindi ciascuna compagnia aerea che fa quella rotta avrà una entry diversa nel database. E tra l'altro c'è anche, anche il campo Stops che è utile per calcolare il numero di, di, di fermate intermedie che vengono fatti, il numero di scali. E l'ultimo è la compagnia aerea, Airline, su cui abbiamo il nome, l'alias, Icao. Eh, poi c'è anche un campo Active che ci dice se è attiva o meno. Quindi importiamo il database, io l'ho già importato. Allora, prima di tutto ricordiamoci di attivare il database perché utilizza eh, XAMP, MAMP lo fate all'interfaccia grafica poi andiamo su SQL Pro o ID ci colleghiamo al database andiamo su Open Flights vediamo le nostre tabelle tra l'altro vediamo che è un database abbastanza consistente perché su Airline abbiamo 6.000 entry su airport ne abbiamo 8.000 e su root ne abbiamo 66.000. Quello che vi consiglio comunque generalmente anche eh, in fase di preparazione per l'esame date sempre un'occhiata alla dimensione del database per capire quanti dati avete da gestire perché se il numero di dati comincia a diventare consistente magari portarli tutti in memoria potrebbe essere difficile, potrebbe rallentare il programma, eccetera. Quindi serve per dare un ordine di grandezza alla complessità del problema che dovete risolvere, anche per pensare al tipo di algoritmo da utilizzare. Quindi, eh, vediamo invece il progetto che cosa ci fornisce. Allora, nel progetto abbiamo il package model dove troviamo un eh, airline che è la classe l'ho già creata io e anche nel tema per l'esame era già creata perché siccome aveva un sacco di campi volevamo evitare che perdesse tempo per creare questi java bin, questi contenitori di fatto per tutte queste informazioni e cosa abbiamo? il nome? l'alias ICAO cal -sign country active vedete che però non è implementata secondo il pattern rm semplicemente abbiamo riportato le informazioni come erano presenti nel database quindi fate attenzione queste sono solo, una, sono solo delle classi di partenza, poi vanno modificate per implementare i pattern che abbiamo spiegato. Quelli di solito non vengono già implementati. Poi ehm, abbiamo Airport, dove abbiamo diverse informazioni: allora, Airline, Airport e che sono le stesse informazioni prese dal, dal database, e qui dopo abbiamo root, dove abbiamo source airport, destination airport, di nuovo non implementati secondo il pattern DAO. Quindi, quello che adesso consiglio, scusate, non, secondo il pattern ORM, perché in realtà il pattern DAO è correttamente implementato perché c'è la classe DAO quindi quello che adesso consiglio è ripassiamo bene come si fa il pattern ORM con un nuovo esempio con questo esempio, quindi cerchiamo di creare le relazioni in memoria le stesse relazioni che troviamo nel DB eh, prima però controlliamo che la connessione al DB funzioni quindi utilizziamo la classe connectDB controlliamo che, di aver inserito correttamente le informazioni utilizziamo sempre eh, i cari per il discorso del connection pooling, per l'ottimizzazione dell'accesso al database qui proviamo a cliccare su test connection se viene fuori scritto test pass vuol dire che tutto è nato a buon fine che la connessione è nato errori invece nella classe flight.dao l'ultima, che andiamo a vedere cosa troviamo? Troviamo un metodo che ci restituisce tutti gli airline tutti gli airport e tutti i le rotte, tutte le rotte. Quindi già ci prende tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Ora però abbiamo bisogno di implementare nel model l'identity map, le liste per salvare queste informazioni perché altrimenti non possiamo implementare correttamente il pattern ORM. Quindi nel model creiamo il nostro costruttore, public model Definiamo come variabile globale una variabile per accedere al DAO che chiamiamo flightDAO fDAO uguale a null. E questa variabile viene poi inizializzata nel costruttore fDAO uguale a new flightDAO. Poi, sempre come variabili globali, creiamo due liste una per tutti gli airline e una per tutte gli airport quindi uh, list di airport airports list di airline airlines e queste list le inizializziamo sempre nel model. Quindi airports uguale new array list airport airlines uguale new array list airline. importiamo tutte le classi di cui abbiamo bisogno adesso creiamo l'identity map e in realtà ci manca ancora la lista delle rotte list root roots roots uguale new array list. Di adesso dobbiamo creare ancora le identity map quindi id eh, airline id map airline id map airport id map, airport id map, root id map, root id map. E le inizializziamo qui, prima della creazione delle liste. Eh, sì, in realtà poi creare la lista non è neanche necessario perché le informazioni le otteniamo dal DAO. Quindi vabbè poi lo aggiorneremo: airline id map uguale new airline id map, e la stessa cosa per gli altri. Um, root ID Map uguale new root ID Map quindi chi si ricorda come si crea una identity map? Un identity map è una classe che al suo interno ha una mappa tra il, um, che mette in relazione l'identificativo dell'oggetto con l'oggetto stesso e poi ridefinisce, espone due metodi, due o tre metodi che sono il metodo GET e il metodo PUT. Il metodo get restituisce l'oggetto stesso e il metodo put permette di inserire un oggetto, però facendo attenzione di non inserire duplicati. Quindi creiamo la airline idmap, creiamo una nuova classe nel package model dove definiamo una mappa private map tra un integer, perché suppongo che airline, id, airport siano, che l'id di airline e di airport siano entrambi degli interi quindi tra un oggetto di tipo intero e un airline lo chiamiamo map nel costruttore public airline id map la inizializziamo map uguale new hash map e importiamo javutil map che cosa, abbiamo detto che cosa fa questo, questa mappa espone due metodi il metodo put e il metodo get quindi public airline get e gli passiamo um, un id quindi int airline id e quello che fa semplicemente return map.get di airline id quello che cambia invece è il metodo put public airline put a cui viene passato un oggetto airline Airline. Fatemi solo, di fatemi solo controllare di creare un'implementazione coerente con quella che ho creato l'altra volta. Um, ok. Ok, questo metodo qua non l'avevo chiamato put, ma l'avevo chiamato get, quello in cui vado a inserire l'oggetto e controllare se esiste già. In realtà è indifferente, si può chiamare in modo diverso in base all'implementazione. Comunque, nel metodo get cosa faccio? Prima controllo se esiste già, quindi ho un doppio metodo get, il primo è quello che dato un id e mi restituisce l'oggetto, questo è il classico wrapper sul metodo get della mappa. Perché la mappa vi ricordate se ad un ID un oggetto, quindi chiedo qual è l'oggetto associato a questi ID e la mappa non lo restituisce. Adesso la seconda implementazione, quella che effettivamente utilizza nell'identity map, è quella, che, quella a cui passo un oggetto e la mappa controlla di avere effettivamente quell'oggetto nella mappa. Se ce l'ha mi restituisce quello vecchio, se non ce l'ha mette quello nuovo. Quindi, con, controllo se esiste, airline hold uguale map.get um, airline pun, punto .get airline ID, ID mi chiedo se hold è uguale uguale a nulla, quindi se non esisteva nessun oggetto allora map.put app.put, cosa? Eh, la chiave, quindi airline airline con valore airline Allora, se hold è a null, vuol dire che non esisteva vuol dire che ho aggiunto quello nuovo e devo restituire il puntatore il riferimento a quello nuovo quindi devo scrivere return Airline. altrimenti se esisteva quello vecchio scrivo return hold e di fatto il riferimento a airline l'oggetto nuovo viene perso ultima cosa che devo fare è definire il metodo put public airline no public void put airline Airline e un int airline id e quindi scrivo map.put airline id airline operazione semplicissima. Quindi tutto chiaro fin qua. Questo l'abbiamo già visto l'altra volta, però è giusto ripassarlo. Anche perché ho visto che il laboratorio in pochi poi l'hanno effettivamente utilizzato nei vecchi esercizi. Ok, la stessa cosa va fatta per gli altri due, quindi copiamo la classe e chiamiamola ehm, airport idmap. E in airport idmap semplicemente dobbiamo sostituire tutte le occorrenze di airline vediamo se riusciamo a farlo in modo automatico scriviamo airline replace with airport replace all E dobbiamo solo correggere le maiuscole, quindi controlliamo l'implementazione, la chiamiamo airport idmap, è una mappa tra integer e airport, costruttore, nel get gli diamo un airport id con la I maiuscola, e otteniamo l'oggetto relativo a airport id, poi gli passiamo un... Eh, oggetto airport nel get e quello che vogliamo ottenere è o l'oggetto vecchio oppure inseriamo quello nuovo e la stessa cosa correggiamo le maiuscole anche nell'ultimo metodo Ultima cosa, implementiamo anche root id map, quindi come prima, copiamo, incolliamo la chiamiamo root id map e questa volta replace di airport con root replace all e poi facciamo la stessa cosa con le minuscole questa volta ho fatto la ricerca case sensitive in modo tale da non avere troppi problemi replace all quindi identity map, root identity map tra un intero è l'oggetto root costruttore get, get root.get non abbiamo un root id eh, Ora, in questo caso non abbiamo un root id perché L'ID della rotta è dato dalla combinazione di andiamo a vedere l'ID della rotta è dato dalla combinazione di secondo me di airline ID source airport ID destination airport ID ehm, il che non ci rende la vita semplicissima perché dovremmo creare una chiave che è costituito dall'unione di tre chiavi questa è la prima possibilità oppure ci inventiamo noi un identificativo che andiamo a inserire quando creiamo le nuove rotte quindi direi che aggiungiamo un campo di rotta id all'interno del, del nostro java bin e poi lo sfruttiamo nella identity map quindi get root id e andiamo in root e aggiungiamo un campo private int root id e poi lo aggiungiamo sia al costruttore root id è un int quindi this root id uguale root id e poi creiamo i getter e setter. Per root, ID. Questo è solo un trucco per semplificarci la vita, per creare una chiave per l'identity map, perché altrimenti avremmo dovuto usare la combinazione di tre chiavi, cosa che si poteva fare, però rendeva un pochino più sporca l'implementazione. Ok, quindi ricordiamoci solo che se abbiamo modificato l'implementazione di root andiamo anche in flight DAO perché ovviamente qua avremo bisogno di, un, di aggiungere questo intero. La cosa più semplice per aggiungerlo è creare un contatore all'esterno: int counter, inizializzarlo a zero prima del ciclo e per ogni elemento che andiamo a inserire gli associamo questo counter, quindi counter diventa l'id della rotta e incrementiamo il counter di 1 non è list.add ma è list.add new root counter virgola res e dopo list.add aumentiamo il valore di counter di 1 Tutto chiaro fino a questo momento. Ok. Quindi verifichiamo che eh, quello che abbiamo fatto finora sia corretto, corretto. Se eseguiamo il flight DAO, nel flight DAO c'è un, un piccolo main, tendenzialmente questo main questo main lo mettiamo esterno in un'altra classe, in una classe chiamata test DAO, però in questa implementazione era all'interno, quindi se eseguiamo questa classe, aspettate però abbiamo ancora un errore nel model, verifichiamo qual è, airport id map, ah perché manca una R qua, ok, quindi eseguiamo il DAO, Ok, abbiamo tutte le informazioni, l'applicazione gira correttamente. E... Ottimo, ottimo, tutto è corretto. Ovviamente potrebbe essere un po' lenta, perché siccome stiamo caricando e stampando informazioni per diverse migliaia di entri, è giusto che il programma sia un pochino rallentato. Che l'output soprattutto, ricordatevi che, quello che quando, quando l'output diventa consistente diventa anche il collo di bottiglia di Eclipse quindi molto spesso vedete qua è rallentato perché deve stampare, questo stampare è un collo di bottiglia per l'IDE ok quindi modifichiamo il model per aggiungere l'informazione sull'identity map allora nella classe Uh, test DAO, avevo già scritto i metodi per ottenere l'informazione, quindi potrei andare a copiare da lì questi getter roots, eccetera. Quindi copio dal main di Flight DAO il codice e lo incollo nel model. In pratica quando creo il modello nel costruttore carico anche tutte le informazioni. Poi ovviamente questa è una delle possibili implementazioni, In particolare questa è l'implementazione che segue il pattern ORM, come abbiamo spiegato, ma poi vedremo che ci sono anche altre alternative, magari anche più efficienti, meno, meno laboriose dai, per creare il grafo, per avere le informazioni per creare il grafo. Quindi, eh, diciamo, cancelliamo questa parte dove creiamo le nuove liste, Allora, creiamo le varie identity map e, allora, per airlines e airport dobbiamo passare le rispettive identity map. Quindi, dao.fdao, non si chiama più dao, ma si chiama fdao, fdao.getallairlines, gli passiamo airline idmap. Questo cosa significa? Quando vai a inserirlo nella lista, quindi quando vai a inserire l'oggetto in questa lista che poi viene associata alla variabile airlines eh, in realtà l'oggetto viene anche inserito nell'identity map allo stesso tempo lo stesso oggetto. Quindi, nel metodo getAllAirports facciamo la stessa cosa gli passiamo come parametro airport id map nella tabella roots dobbiamo passare l'identity map di roots l'identity map di airport e l'identity map di airlines perché deve creare riferimenti incrociati con le altre eh, con le altre tabelle, con gli altri javabin quindi airline id map airport id map e root id map quindi andiamo ad aggiungere i vari le varie implementazioni, cambiando la segnatura dei metodi e poi andiamo in Um, flight DAO e utilizziamo queste informazioni per creare i collegamenti quindi get all airlines cosa significa che cosa me ne faccio di questo identity map semplicemente crea un nuovo oggetto airline ad ogni ciclo del while quindi airline airline uguale new airline però alla lista cosa aggiungo? list.add di airline id map.get di airline questo fa sì che alla lista venga aggiunto lo stesso oggetto che o viene inserito nell'identity map o era già presente nell'identity map stessa cosa la facciamo anche per airport quindi sempre nel while creiamo un oggetto airport, airport uguale, uguale a new airport che copiamo dall'istruzione seguente e in list.add scriviamo airport idmap.get airport. Allora, adesso siamo arrivati al punto in cui dobbiamo effettivamente creare i, i collegamenti incrociati. Dove lo facciamo? Lo facciamo nella tabella root, perché nella tabella root effettivamente abbiamo tutte le informazioni per creare questi collegamenti. Quindi, prima di tutto, creo un nuovo oggetto root. root root uguale new root e tutto quello che c'è scritto nell'istruzione dopo e poi lo aggiungo alla lista se sempre secondo il solito pattern root id map.get di root in questo modo ho creato la entry nell'identity map ora però vorrei associare a questa rotta il vero riferimento a destination airport e il vero riferimento a source airport perché io vorrei che eh, nell'oggetto root non comparissero questi rooti di airline id no scordi non comparissero questi airline id source airport id, source destination id, airport id ma comparissero effettivamente gli oggetti quindi quello che faccio è sostituire airline con airline id con l'oggetto effettivamente airline quindi this.airline uguale a airline, quindi lascio l'istruzione che c'è sotto, cancello quella con l'id, quindi lascio airline uguale airline, però a questo punto airline non è più una stringa, ma diventa l'oggetto airline. La stessa cosa la faccio con eh, source airport ID, non mi serve più, perché l'oggetto source airport non è più una stringa, ma è un airport e allo stesso modo l'oggetto destination airport non è più una stringa ma è un airport quindi concludiamo un attimo questa implementazione del metodo e poi questa implementazione di root e poi facciamo una pausa allora nel costruttore airline id non mi serve più mi serve root id, airline, source airport source airport id non mi serve più Destination airport mi serve, destination airport ID non mi serve più e il resto rimane invariato. Quello che devo cambiare è ancora. Quali sono gli attributi di questa classe? Quindi non avrò più eh, string airline e airline ID, ma avrò un private airline airline. Avrò un private airport source airport avrò un private airport destination airport e non avrò più il destination airport id qui mi conviene eliminare tutti i get reset e ricrearli Che eliminare tutto e lo ricreiamo anche il toString, quindi generiamo i getter e setter: source generate getter e setters per tutti quanti gli elementi. Generiamo equals ed hashcode su cosa li generiamo equals ed hashcode? Questa è la tabella root. Abbiamo, abbiamo creato un nuovo campo root ID proprio per, per evitare di avere eh, questa tripletta di valori che mi identificano univocamente un, eh, una rotta. Quindi direi di definirlo semplicemente su root ID. Quindi teniamo presente che abbiamo fatto un piccolo cambiamento sulla definizione di uguaglianza di un oggetto root e poi stampiamo generiamo il metodo toString per stampare e semplicemente diciamo source, destination, airport e airline ok, direi che possiamo fare un quarto d'ora di pausa e riprendere dopo